Buongiorno lettori, quest'oggi vi consiglio di leggere il libro Cuore, scritto da Edmondo De Amicis. Salve ragazzi, quest'oggi ho deciso di parlarvi del libro Cuore, di raccontarvelo e prossimamente vi racconterò anche delle avventure di Pinocchio, perché sono stati i libri più importanti della letteratura per ragazzi del, uh, dell'Italia post-unitaria. Um, hanno ha avuto un ruolo importantissimo in quanto sono stati il materiale più utilizzato per diffondere l'alfabetismo in Italia e sono stati letti di generazione in generazione commuovendosi proprio per i racconti eh, che vi sono all'interno l'intento del romanzo è pedagogico si, si sa, è famoso anche per questo in quanto ehm, traspare da ogni pagina ehm, l'amore per la patria che ci vuole inculcare di amici so anche eh, il rispetto per i genitori il rispetto per l'altro l'umiltà, l'aiuto, il sacrificio ehm, la sopportazione delle disgrazie l'obbedienza sono tutti ideali che traspaiono ma facciamo un passo indietro cerchiamo un attimo di capire che genere di libro è il libro cuore innanzitutto a livello di stesura è un libro scritto da un ragazzino delle elementari eh, questi appunti poi vengono rielaborati dal padre successivamente che però decide di lasciare eh, tutto cioè ciò che mh, può eh, nella versione originale ogni tanto Anzi aggiunge qualche commento infatti vi sono delle lettere scritte dal padre, dalla madre e soltanto una volta dalla sorella che evidenziano dei consigli che vengono dati appunto al bambino una precisazione che devo fare in merito alla cronologia, ecco, perché i fatti si svolgono dal 17 ottobre del 1881 al 10 luglio del 1882, però all'interno del romanzo si parla più volte di classi elementari, ginnasio, liceo. Ecco, um, nell'Italia del 1859, de, o comunque eh, post-unitaria, vigeva la legge Casati del 1859 che imponeva ai bambini all'età di 6 anni di frequentare la scuola, eh, due anni di scuole elementari, chiamate elementari inferiori, due anni, altri due anni di scuole elementari, chiamate elementari superiori, cinque anni di ginnasio e tre anni eh, di liceo. Ovviamente immaginate che non tutti frequentavano tutti gli anni scolastici, eh, però è un passo importante che viene evidenziato, e in quanto all'interno della classe di Enrico, che è il nostro protagonista, eh, troviamo bambini o ragazzini di diverse età, dagli 8 ai 14 anni, come ad esempio Garrone. E, e questo mh, ci fa capire appunto l'importanza che si dava all'istruzione, al fatto di eh, poter eh, alfabetizzarsi. Anche ci sono alcuni tratti dove si parla anche, alcuni passi, eh, dove si parla anche del, del fatto che anche i genitori frequentavano la scuola serale. Eh, mh, proprio per migliorare e per accrescere un po' la loro istruzione la loro cultura, quindi per imparare a leggere e a scrivere. E... Cos'altro? Eh, vi dico brevemente che eh, l'opera è stata più volte eh, criticata proprio per gli intenti pedagogici altre volte eh, diciamo, invece è stata supportata da alcuni grandi come Benedetto Croce ma altri come Umberto Eco invece l'hanno criticata aspramente ed Eco addirittura scrisse il romanzo L'elogio di Franti Franti è uno dei ragazzi che appartengono alla classe di Enrico eh, ma non è il migliore, diciamo anzi che è il più eh, malvagio, ecco, è descritto in maniera cattiva con le sue risatine. E ehm, secondo appunto Eco, egli eh, rappresenta la società. La società, di, la società reale, mentre eh, la società rappresentata da De Amici sia una società utopistica eh, son, cioè, che non esiste e che poi sfocerà nel fascismo perché dovrà sottostare a queste regole eh, così ferre di obbedienza e di umiltà. Uh, altro commento interessante che ho letto e per ritorno al, al romanzo è stato quello di eh, Patrizia Poli, se non sbaglio, eh, che fa una riflessione molto interessante sul romanzo. Dice ragazzi se vogliamo contestualizzare il romanzo immaginiamo subito quanta difficoltà ci fosse ai tempi in cui è stato scritto. Immaginate l'elevata mortalità che vi era, eh, le infezioni col quale potevano essere contagiati, ma allo stesso tempo, per quanto il romanzo potrebbe essere anche una tragedia continua, e traspare fa trasparire un po' di speranza la speranza del domani la speranza nell'istruzione di questi ragazzi che possono cambiare il mondo ecco che questa è l'idea che ehm, dovrebbe trasparire durante la lettura perché per quanto riguarda ehm, i motivi che vi dicevo prima pedagogici sì tanti l'hanno criticato ma anche cioè non ci sono riferimenti neanche cattolici eh, anzi tutt'altro sono proprio etici eh, immaginate che i ragazzini non festeggiano neanche il Natale eh, per quanto riguarda quindi la struttura vi stavo dicendo che è un diario il diario scritto da questo bambino che si divide in tre, in tre parti e ogni parte ha all'interno tre racconti che vengono forniti dal maestro tre racconti che in pratica invitava e leggeva ai ragazzi un racconto mensile e questi racconti mensili non erano sempre molto positivi ehm, o comunque non avevano ecco lieto fine, mentre avevano una grandissima morale eh, ed ognuno aveva una morale diversa che eh, si adattava al, allo scorrere dei giorni e degli eventi che viveva il nostro protagonista non vi racconto strettamente eh, la trama in quanto il protagonista eh, vive anche le vicende degli altri ragazzini eh, e quindi non è molto molto facile da raccontare. Eh, vi dico soltanto che della la maggior parte dei ragazzini vengono chiamati per cognome, cioè ne conosciamo soltanto il loro cognome o l'etichetta cioè la, il figlio dell'erbivendola dell oppure il muratorino eh, perché il padre lavorava appunto era un muratore eh, e così via. Altro personaggio importante è appunto il maestro, il maestro che se oggi noi volessimo eh, far interpretare a qualcuno potremmo far interpretare ad Alessandro D'Avenia eh, quel misto fra gentilezza e autorità eh, che sa scindere l'anima buona come quella di Garrone da quella magari... Eh, che sta mentendo, quella che difende il, il proprio compagno, ma poi ci sono tantissimi episodi eh, questi bambini hanno oh, una viva eh, bontà, eh, cioè realmente aiutano i loro genitori, si sacrificano eh, regalano il proprio giocattolo a un altro sapendo magari di avere solo quello eh, e questo questa è l'elemento chiave che amo e che eh, mi piacerebbe che oggi i ragazzi riuscissero a, a leggere eh, perché si può leggere questo libro, si può leggere benissimo magari non, non, non più alle elementari ma alle medie e se si trova difficile eh, farlo leggere si, potrebbe anche utili si potrebbero utilizzare gli audiolibri così magari da rendere più eh, leggera, più facile la, la lettura il coinvolgimento dei ragazzi eh, ma è importante che venga letto non soltanto perché come ho già detto all'inizio è uno dei più importanti libri della nostra letteratura ma anche eh, perché ci insegna a contestualizzare tutto ci fa vedere il mondo con occhi diversi ci fa capire quanto siamo fortunati eh, invece una volta non vi erano tante, tante cose forse si viveva meglio sotto alcuni aspetti magari eh, sotto si evidenziavano diversi valori eh, che oggi magari tralasciamo ehm, ed è per questo che dovrebbero leggerlo, soprattutto i giovani. E concludo questa strana recensione in quanto non ho eh, ben raccontato eh, in sintesi il romanzo eh, leggendovi il racconto eh, che mi piace di più in assoluto eh, di tutto il romanzo e anzi vi invito a scrivermi quale sia il vostro racconto preferito se ovviamente avete letto il libro Il mio è il carbonaio e il signore non l'avrebbe mai detta, Garrone, sicuramente quella parola che disse ieri mattina Carlo Nobis a Betti. Carlo Nobis è superbo perché suo padre è un gran signore, un signore alto con una barba nera, molto serio che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliolo. Ieri mattina Nobis si bisticciò con Betti, uno dei più piccoli, figliuolo d'un carbonaio e non sapendo più che rispondergli perché aveva torto gli disse forte «Tuo padre è uno straccione». Betty arrossì fino ai capelli e non disse nulla, ma gli vennero le lacrime agli occhi. E tornato a casa ripeté la parola a suo padre. Ed ecco il carbonaio, un piccolo uomo tutto nero, che compare alla lezione del dopopranzo col ragazzo per mano a fare delle sue lagnanze al maestro. Mentre faceva le sue lagnanze al maestro e tutti tacevano, il padre di Nobis, che levava il mantello al figliuolo come al solito sulla soglia dell'uscio, udendo pronunciare il suo nome, entrò e domandò spiegazione. E' peraio rispose il maestro, che è venuto a lagnarsi perché il suo figliolo Carlo disse al suo ragazzo tuo padre uno straccione. Il padre di Nobis corrugò la fronte e arrossì un po', poi domandò al figliolo, hai detto quella parola? Il figliolo, ritto in mezzo alla scuola col capo basso davanti al piccolo Betti non rispose. Allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti, in faccia a Betti che quasi si toccavano, e gli disse, domandagli scusa. Il Carbonaio volle interporsi dicendo «No, no, ma il Signore non gli badò a ripetere al figliuolo, domandali scusa. Ripeti le mie parole. Io ti domando scusa per la parola ingiuriosa, insensata e ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano». Il Carbonaio fece un gesto risoluto come a dire «No, non voglio». Il Signore non gli dì retta. Il suo figliuolo disse lentamente con un filo di voce senza alzar gli occhi da terra. Io ti domando scusa Delle parole ingiuriose, insensate, ignobili Che dissi contro tuo padre Al quale il mio Si tiene onorato di stringere la mano Allora il signore porse la mano al carbonaio Il quale gliela strinse con forza E poi subito con una spinta Gettò il suo ragazzo fra le braccia di Carlo Nobis Mi faccio il favore di metterli vicini Disse il signore al maestro Il maestro mise Betti nel banco di Nobis Quando furono al posto Il padre di Nobis fece un saluto e uscì il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero, guardando i due ragazzi vicini e poi si avvicinò al banco e fissò Nobis con quell'espressione di affetto e di rammarico, come se volesse dirgli qualcosa, ma non disse nulla. Allungò la mano per fargli una carezza, ma neppure osò, e gli strisciò soltanto la fronte con le sue grosse dita. Poi si avviò all'uscio e voltandosi ancora una volta a guardarlo sparì. Ricordatevi bene di quel che avete visto, ragazzi, disse il maestro. Questa è la più bella lezione dell'anno. Avrete intuito perché amo questo passo. Perché è la più bella, cioè, davvero la più bella lezione che poteva scrivere De amici sì, In quanto eh, non, non conta quanto tu sia ricco, il rispetto lo devi portare anche se colui che hai davanti è il figlio di un carbonario. E con questa perla di saggezza vi eh, saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana un bacio